Ragazzi, sapete che cos'è questo? È il bag del Monza Pizza Bike Park, ma qui dentro abbiamo una nuova bici da montare ragazzi e non la monteremo in maniera consone normale. Siccome non vogliamo annoiarvi con i classici canonici bike check, abbiamo detto, ma perché non complicarci la vita e montarla su un airbag gonfiato intanto che la gente ci salta? Ottima idea! Bag gonfiato E per chi non sapesse che cos'è il bag È quella struttura che abbiamo in bike per provare le evoluzioni Evoluzione Vi ho detto che monteremo la bici sull'airbag Ma un attimo, prima di spiegare il format Qui c'è un nuovo telaio Ma qui ragazzi non c'è scritto rose C'è scritto succulento Ogni buon bike check che abbiamo fatto C'è il sacco di babbo natale Oh oh Oh oh babbo natale. Oh oh Oh ma senza perdere troppo tempo, ragazzi, entriamo nel vivo del montaggio della bici, perché a sto giro l'abbiamo veramente pensato, anzi, quel bastardo dell'alboreto. In verità l'idea era più bastarda, ma non abbiamo avuto abbastanza tempo per realizzarla. Ma ne abbiamo una, ragazzi, una che devo per forza farvi una richiesta. Devo per forza farvi una richiesta. Quanto mi piace chiediamo per la prossima... Non posso scendere dal bag per montare la bici Quindi mi avvarrò del mio zaino Metto dentro tutti i pezzi nello zaino Ma la difficoltà è Che intanto che la monto ci saranno tutti i ragazzi Che saltano sull'airbag E vedete, e vabbè, che sarà mai Cesta, andiamo a fare il test lì tipo lì su giallo E tu mettiti in posizione come se stessi Montando una bicicletta oh. Amico è una sensazione unica <ride> Per farvi capire ragazzi cosa succederebbe alla componentistica se la mettessimo sull'airbag Abbiamo preso qui degli Industri9 ragazzi e sappiamo molto bene che sono molto resistenti Perché quando avevamo fatto il video delle differenze tra i tipi di bici Avevamo buttato giù una ruota dallo step down Beh, <ride> ha resistito molto bene quindi Vedete il, il disco è l'unica cosa che si può piegare Atterrata sta stronza. Ragazzi quindi mi raccomando Se volete prendere delle ruote serie Non vi dovete neanche preoccupare se le buttate per terra Se atterrate storti sui salti Le industri Nine, ragazzi non si piegano Neanche a pagarle Lo so che il prezzo è considerevole Però se volete fare una spesa e avere una garanzia industri Nine, baby In descrizione vi lascio il link con il configuratore solito Che vi ho già parlato in scorsi video Per configurare le vostre ruote con i colori che volete Comunque per non saperne leggere e eh, scrivere ragazzi io metto l'integrale. Sono pronto. Ragazzo, vai. Va vado in missione. Ma le ruote veramente dove le metto? Eh, così, bro. E dove le metto? Eh, sopra. Ma sparano via sicuro. No, oh, no. Ragazzi. No, aspetta, aspetta. Vai, vai. Vai, vai, non ti preoccupare. Ma sono pronto. No. La... No, Eccola, lui lo, lo contrasto io Ma vaffanculo No, le ruote devo lasciarle giù io oh. Non posso montarla se non mollo le ruote Non lo sai Io le lascio giù, addio ruote No, la ruota No, la ruota Ragazzi <ride> No, così ah, Un video lunghissimo allora, montiamo la bici Il telaio devi mollarlo giù, bastardo Ho tiro fare anche lo stem Ma no. Bastardo, di oh, merda oh, Lasciatemi in regola Serve lo stem, eccolo qua no. Cazzo di Simone, c'è di merda Figa, troppo un po mi salto in testa sto qua Ma comunque si è sgonfiato il bag, eh Ah, Digli, digli di fermarsi, Albi perché tocco sotto io eh Ok, fermatemi un attimo Eh, va che si tocca sotto In realtà è solo una scusa, ragazzi Perché così riesco a montare almeno la forcella Dentro. Eh, ma così tu monti le robe No, no, ma va no, non monto niente Oh, vai, vai, non ti preoccupare Allora, così che non devo perderli A uno, due, tre No, personale, lo spacer no. Lo spacer, ce l'ho, ce l'ho Ok, Allora Ah, ma hai detto, oh ci stai per ingannare, hai detto che il bag si stava, stava sgonfiando Ah guarda lì, guarda, hai pure tempo, stanno salendo tutti tranquillamente Ragazzi mi sono dimenticato di mettere il rotor, cioè questo E adesso devo togliere quindi Oh cazzo! <ride> no no oh shit l'ho messo l'ho messo l'ho messo bastardi ce non guarda questo l'ho messo ovviamente porca troia bastardo c'è di merda bastardo schifoso, non malefico cosa metto? il collarino ah c'è lo zaino giù qualcuno salti dove cazzo è il collarino porca troia ah c'è siamo muocieti dove cazzo è il collarino la bestia Eccolo, trovato Ma dentro i sacchetti anche io li lascio I pezzi, porca di quale Sella montata Cosa monto adesso? Non so più cosa montare Al manubrio Manu Mamma mia Oh si Sì, mira, sì. Che, che due coglioni Ti è presente queste vitine qua del manubrio? Eh. Adesso è il momento più critico Non devo perdere queste viti Oh guarda lì Un lavoro di precisione Vieni vieni No no no Vieni vieni, no, no, no, non far... vieni, vieni. Ah! È un momento critico questo Non potete saltare adesso C'è mano le viti C'hai mano, ne hai vinti pezzi di merda! Oh, ma porca troia, datemi... Ma Simone, accetti di merda! Ho perso una vite! No, eccola! Rischio, praticamente, di spanare qualsiasi cosa, ragazzi. Salutalo! Allora, ora, pedali. Ricordatevi che i pedali non si mettono assolutamente senza grasso, quindi... Oh, oh, oh! Il grasso è arrivato il grasso per i pedali! Aia, Simo si è arrabbiato! Dentro qua e di là! Oh, eh, toto. Simone accetti di merda! Ma <ride> già fatta! Ha preso il filetto, ha preso! Ha preso! Ok, adesso è importante... Non sfilettare? Ok, questa è su. Ora di là. Ah, sta montando, sta montando il legno. Simona accetti di me. Ma porca puttana, ma. Se... Il telaio è completo! Questo è un simbolo di vittoria! Il telaio è completo, manca il sole le ruote! Abbiamo qua, aiuto un cuoco, cesta! Vai, lancia! Lancio! Dice il piede sopra l'industria Uh. La bici al contrario, malissimo, mamma bruttissima. Questo. Oh no! Oh no! Oh no! Oh, oh cazzo! No, c'è la tecnica. Oh, raga, martellate che sta montando. Cazzo! Eh, ci ho fatto la strada. È su, è su ormai. Non può, non può, uscire. Oh, oh, oh, mi manca solo. Trovata davanti. Ah, sai cosa c'è? Qua ah, c'è. Oh, Sai ecco. cosa c'è? Oh! Sai oh, che... cosa c'è? Adesso la ruota davanti, siccome è facile è una cagata che ha il perno così che si toglie facile. Adesso la monti te, adesso la monta col bastardo lì la ruota davanti. Oh. Lo, lo sai come si monta la ruota davanti sulla bici? Lo sai, oh. vero? Sì, col perno. <ride> <laughs> no, c'è, stai vai, mira Ma oh che bella che è la mia bici nuova Oh non vedevo l'ora di avercela tutta segnata Ragazzi per piacere Per questo contenuto Per aver rigato la bici nuova ho totale almeno 20.000 like 25 25 Diciamo che siamo riusciti a montarla completamente Ovviamente mancano dei componenti tipo la catena Non credo sia possibile montare la catena sul bag senza romperla Perché con lo smagliacatene e <ride> le maglie in mano Impossibile Però adesso lasciatemela finire di montare Decentemente La ringrasso tutta La pulisco E birollino classico Per godere della nuova bicella d'ort. Purtroppo c'era il vento ragazzi e la bici è caduta. Ma non disperiamoci perché tanto si era già grattato un botto ragazzi. Eh, Montandola sul bag. Eh, ha grattato carro, top tube, manubrio. Alboreto ci ha tirato una grattata col perno sull'Industry 9 ragazzi. Graffettini ma questo è altro per Youtube ragazzi Abbiamo voluto fare questo format oggi Per intrattenervi per farvi vedere questa nuova Rose de Bruce 2022 Questo colore vi dico che non l'ho fatto io Cioè non è un mio colore personalizzato come le vecchie bici Che le facevo verniciare e pitturare apposta per me E non so neanche se posso dirvelo già Questo colore e un altro colore saranno disponibili Nel caso comunque andate a guardare in descrizione Che vi lascio il link per guardare Rose de Bruce Ah e mi raccomando ragazzi mi fate un grosso favore Se dovete acquistare una Rose acquistatela dai miei link in descrizione perché sono link di affiliazione e quindi ci guadagno qualcosina però siccome le caratteristiche poi della bici in realtà sono sempre le stesse praticamente rispetto all'anno scorso e anche all'anno prima non vi ho mai detto le misure che uso sulla bici cioè le misure mie personali che utilizzo per la componentistica per esempio manubrio recentemente ho deciso di accorciarlo ulteriormente tagliato è 71 cm e con i barenda arriva a 72 e tra l'altro vorrei farvi notare che io non sono più sponsorizzato da Cromag ormai da un annetto e mezzo ma continuo a utilizzare Cromag proprio perché è un brand che mi piace Mi piace utilizzare il brand forcella Pike DJ da sempre gonfiata a 220 PSI Pressione delle gomme da dorte 4 bar, 4 bar e mezzo Durissime di legno perché così la bici rimane Di legno, rigida Anche questo non è più il mio sponsor ma purtroppo Non tutti i brand capiscono il lavoro che facciamo Su Youtube ancora nel mondo bici E quindi addios Bene ragazzi allora io direi che questo video si può concludere qua Abbiamo fatto parte stupida, parte tecnica del video Così per accontentare entrambi i pubblici Vi ricordo che in descrizione potete trovare il link per la nuova Rose de Bruce Non dimenticatevi di iscrivervi e soprattutto di lasciare like 25.000 like faremo uscire un bike check Abbiamo un'idea che fa morire da ridere Magari lasciateci anche nei commenti qualche altra idea Per qualche altro bike check stupido che vi viene in mente Che noi poi magari ci lavoriamo Ragazzi è stato un piacere e noi ci vediamo a un prossimo video Bella